Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Di cosa vogliamo parlare oggi? Non ho idea. Aspettate un attimo, mi ha trovato di qui il telefonino. Ah, ho un aggiornamento sul mio telefono. Mm. Adesso so Beh, cosa credo di sapere che cosa faremo oggi. Già da un po' di tempo che sul mio telefonino, il mio smartphone, Samsung S5, ho oh, oh, il mio non c'è più e ho sostituito con gli altri. Visto che c'è un aggiornamento che abbiamo fatto nel mese di gennaio febbraio, adesso è giusto come semplice fare questo aggiornamento. Però prima di passare all'aggiornamento, che è più semplice, vedo, no, ho fatto dirlo, vi prima con due premesse, cioè con alcune premesse. La prima cosa che dovete fare prima di fare questo, se volete sostituire il nostro sistema operativo originale da Samsung, è vedete che il che ho postato in precedenza, come ripristinare il dispositivo samsung e come effettuare il robot, perché se non abbiamo eh, questa istruzione ben chiare, se andiamo a fare questo aggiornamento, questa sostituzione di nostro sistema operativo, andremo a fare solo un guai, quindi allora adesso vi mostro con un video cosa dovete fare prima, poi successivamente vi faccio vedere come è semplice eh, effettuare eh, il cambiamento del nostro sistema operativo, Allora, adesso in questo caso dobbiamo andare sul sito del Neon Gel e vi metterò il link in descrizione. Allora, dalla lista del sito dobbiamo cercare il modello del nostro telefonino. ok una volta trovati il modello cerchiamo di scaricare l'ultima versione ok fatto questo dobbiamo scaricare anche i pacchetti di sotto di google che non sono compresi in questo tipo di file e andiamo sul sito anche questo vi metterò in descrizione da qui io nel mio caso ho preferito scaricare la versione nano che è quella lì dove ci sono tutti i file essenziali però voi potete scegliere qualsiasi che, che vi possa essere più utile ok questi due file li andremo a copiare sulla, sulla memoria SD del nostro dispositivo nostro telefono in questo caso la mia il mio S5 Samsung allora torniamo di nuovo indietro nel sito uh, dove scarica abbiamo scaricato il sistema operativo perché ho dimenticato un file che è, diciamo importante è l'eventualità che noi vogliamo usare uh, il root la radice del telefono allora andiamo in fondo alla lista che ci sono gli extra qui andremo a prendere il primo in alto di solito non cambia mai però io per sicurezza andrò a sovrascrivere questo file a quello già esistente nella mia sd perché come avevo già come gli avevo detto in precedenza già ho effettuato questo cambiamento di sistema operativo Io in, nel mio caso andrò a fare solo un aggiornamento Allora, elimino i file che non mi servono, che sono in eccedenza, che mi possono solo dal fastidio. A posto, adesso vediamo come installare il file che abbiamo scaricato da internet. Innanzitutto partiamo il discorso il di telefono, lo dovete spingere o telefono, tablet, dal dispositivo che volete eh, modare. Quindi dobbiamo avviarlo in modalità recovery allora tasto home volume alto e tasto accensione ecco qui e rilasciamo in alto vedete che vi compara la frase recovery non so se si vede bene ecco qua questa è la pagina iniziale a questo punto tiriamo giù la freccia così e ci porta il menu principale noi andiamo prima in vipe così e effettuiamo la formattazione di dispositivo noi adesso ci chiediamo di fare il video di dispositivo invece noi andiamo indietro andiamo su and page e clicchiamo tutte le voci tranne micro sd card e usb storage praticamente dobbiamo cliccare su docmic system data, internet storage e cache tiriamo le freccette e lui comincia a fare la completa a questo punto dici di riavviare il sistema ma non lo riavviamo andiamo indietro sul batch, indietro ancora, indietro ancora e andiamo sulla prima icona non si vede bene, non si vede bene, comunque la prima si chiama install ok selezioniamo storage e andiamo a cercare il nostro file che abbiamo messo nella sd ok dobbiamo lanciare in ultimi di sequenza prima il file che abbiamo scaricato da sito lineage poi andiamo di nuovo su, prima di tirare la nella riga andiamo ad mod zip e aggiungiamo l'open gap che in questo caso è in nano poi ne aggiungiamo un altro che, eh, che ci serve per il per fare i crack, cioè per dare la radici rotta. A questo punto avendo aggiunto i tre file, che sopra lo vedete anche iscritto, possiamo cominciare. Lui a questo punto comincia tutta la procedura di installazione. Facciamo reboot system e abbiamo il sistema. Ecco qua, alla fine... Questa è una telecamera. Ecco qua, si presenta in questo modo. qui. Come libri stanno di babbo, è stato molto semplice infatti, anche se il video è durato molto di più per il stato a rassicurato molto molto molto molto meno tempo rispetto a quello di me vabbè vi auguro che il video vi sia piaciuto non dimenticate di mettere like di condividere il video e di iscrivervi se non l'avete già fatto buona serata e arrivederci